Buongiorno a tutti, sono Roberto Tavani, il delegato allo sport della Regione Lazio. Mi faceva molto piacere, pur non potendo essere lì, portare un saluto, il saluto della Giunta Zingaretti, a questa splendida inaugurazione di oggi. Questa via dei giochi, costruita in maniera completamente sostenibile, con questo partenariato WISP-Ecopneus, non potrà che portare dei benefici alla collettività che vive in quel quadrante territoriale e non potrà che aiutarci... Ad affermare la forza dello sport per uscire dalla pandemia, attraverso la socialità, attraverso il gioco, attraverso lo stare insieme. E chi meglio di Wisp può, ehm, come dire, portare avanti un progetto come questo? Eh, anche la collaborazione con Ecopneus è fondamentale perché ci dà il senso di come la sostenibilità eh, possa davvero entrare nelle agende. A 360 gradi, in questo caso la sostenibilità sposa lo sport e quindi sicuramente è il matrimonio più bello. Quindi in bocca al lupo a tutti e a presto per capire come eh, potenziare, come animare questa iniziativa. Noi come Regione Lazio eh, ci saremo e faremo la nostra parte.